Roma città aperta quanto Milano città chiusa causa coronavirus. Il coprifuoco diramato dal sindaco Beppe Sala è stato seguito alla lettera da cocktail bar. Eh, un Vladimir per favore. Chirerie artigianali. Scusi, potrei avere una baladena Isaac per favore? Ma non solo. E delaminati plastici per favore? I giovani disorientati da un tasso alcolemico mai così basso e l'impossibilità di comprare decorazioni di interni ammazzano il tempo con l'unica attività ancora possibile, l'osservazione delle pantegane. Ma c'è chi non ci sta e sfida ogni buonsenso proseguendo la propria attività lavorativa come se nulla fosse. Il nostro inviato, altrettanto privo di buonsenso, ne ha intervistati un po'. Milano Navigli, sicuramente la situazione si può dire non normale e voi non siete allarmati in qualche modo. Quindi, nonostante i rischi, voi continuerete la vostra attività di cespugli come se nulla fosse. Che poi non mi è neanche chiarissimo in cosa consiste la vostra attività di cespugli. Un comportamento insensato ai limiti della strafottenza che mette a repentaglio la comunità. Per questo motivo l'idiota che ha confezionato questo servizio è stato licenziato immediatamente. Da Milano è tutto, a voi in studio. Che poi un birra artigianale, cioè ormai si trova anche nei vagoni di ristorante di Frecciarossa.